Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 9394. Telefono 081 285 685. Corri di sfogliatella chiocciolagmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri, 54, Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontogliatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992, oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa,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 perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via vecchia Puggerale 45, o se preferisci scrivici una mail, info chiocciola eurografo.net. Med S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.sidelmed.it. Buonasera e bentornati a questa terza puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanos in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è l'economia allo sbando. Ok, uh, passo quindi a presentare gli ospiti in studio, che sono Loredana Rena, la, uh, imprenditrice di Eurograph, poi c'è l'architetto la, uh, Alessandra Caldoro Buonasera. e l'avvocato Stefano Boucher. Buonasera. A te Buonasera. Sergio. Prima di dare la parola a Sergio Anglissani, volevo ricordare, volevo ricordare, chiaramente a tutti gli amici in ascolto che possono seguirci anche sui canali social soprattutto sulla pagina Sergio Angrisano 2 per fare domande interagire con gli ospiti in studio oppure telefonando al numero di telefono che apparirà in sovraimpressione quindi eh, buonasera a tutti gli amici a tutti gli ospiti buonasera eh, signora Arena buonasera architetto Caldoro buonasera avvocato buonasera. Boucher eh, partiamo immediatamente eh, così in ordine come siamo seduti Partiamo dalla dottoressa Loredana Rina, eh, una, una domanda proprio a mazza secca, così l'andamento eh, diciamo del Covid, cosa che io ho tutta una mia eh, idea su questa questione, ha creato un disagio economico gravissimo. La prima domanda è quanti operai avevate, quanti lavoratori avevate in azienda, quanti ce ne stanno oggi e se l'azienda è in sofferenza? Eh, diciamo che la, la forza lavoro per noi è sempre la stessa, siamo un'azienda comunque eh, esistente da 30 anni e siamo riusciti a sopravvivere diciamo, eh, a questa pandemia eh, proprio perché eh, esistiamo da tanto tempo, abbiamo investito abbiamo avuto il coraggio di investire eh, ma mi rendo conto che tante aziende non hanno potuto farlo soprattutto aziende eh, che esistono da poco perché c'è questa insicurezza generale eh, le aziende hanno bisogno comunque di sostegno questi lockdown continui non, non riescono a dare certezza alle aziende le indeboliscono e, e abbiamo bisogno, gli imprenditori hanno bisogno di sicurezza eh, hanno bisogno di qualcuno che le sostenga e hanno bisogno di un accesso al credito semplice, veloce e, mm, hanno bisogno di, di, di sicurezza per andare avanti perché mi rendo conto che non è semplice sia per la pandemia eh, sia per mm, non, ha, non hanno sostegno economico ed è molto difficile andare avanti in questo, in questo periodo Allora eh, continuiamo sulla stessa lunghezza d'onda eh, architetto eh, una, una crisi che ha coinvolto non solo imprese, commercio, ma anche le professioni. Lei eh, come architetto, come professionista, che tipo di difficoltà ha incontrato o se ne ha incontrate chiaramente? Eh, eh, incontrate ovviamente sì, come tutti quanti. Io ho la fortuna di lavorare per un'azienda, quindi sono un professionista, sono una partita IVA, che Sono in assoluto probabilmente la categoria mh, più danneggiata, non ce n'è a dire vero, sono tutte danneggiate, credo che siano poche quelle non danneggiate. E, mh, le difficoltà sono tantissime, l'azienda per la quale io lavoro, noi facciamo allestimenti ferroviari e navali, abbiamo le mh, produzioni che si sono rallentate, le commesse sono rallentate e i costi azienda rimangono uguali. Quindi questa è la grandissima difficoltà in questo momento, che è la stessa che diceva prima eh, lei, che mh, non ci sono certezze, quindi eh, nel mondo sia della professione che dell'imprenditoria è, è, è tutto fermo perché c'è la paura, c'è l'incertezza del futuro, non ci sono regole, le regole cambiano ogni giorno, dall'inizio si dovevano fare poche regole chiare e certe, e soprattutto lo Stato, che io credo è la critica maggiore da fare a questo governo nella gestione della pandemia, è doveva centrare i poteri, invece l'aver diviso i poteri per le varie eh, regioni ha causato un caos normativo mai visto prima, quindi quello che si può fare in una regione non si può fare in un altro e, così, e via dicendo e poi c'è il problema ovviamente della, del garantire la sicurezza dei lavoratori che è un problema molto grande conservi, in questo momento Si conservi un poco perché ci sono delle belle domande per lei in serbo Avvocato, sì. eh, buonasera a lei innanzitutto eh, stessa domanda perché anche lei appartiene alla categoria delle professioni per cui è importante capire se anche gli avvocati hanno trovato delle difficoltà Vabbè, gli avvocati eh, convivono con le difficoltà, quindi eh, paradossalmente ci sono stati degli aspetti positivi in questa situazione, per esempio penso a, pensiamo alla digitalizzazione, molte udienze che costringevano a andare in tribunale, eh, a perdere molto tempo, in corte d'appello eh, si fanno file di due o tre ore per semplicemente affermare un, un po' passare in decisione o meno, c'è la possibilità eh, di, avanti, diciamo, di portare avanti l'attività processuale con, le, con, con note di, di trattazione scritte. Che la difficoltà concerne la relazione con il cliente. L'idonia della sorte è stato un beneficio per gli avvocati? Uh, allora, gli avvocati sono messi male, ma perché purtroppo dal 96 in 20 anni sono diventati sei volte tanto. Eravamo nel 96 circa 50.000 avvocati, quindi uno standard europeo. Ma adesso ne siamo 246.000. Domanda è perché sono moltiplicati? Una mia piccola te teoria è che? Si è favorito l'accesso anche perché pensiamo, eh, diciamo la metto così come una domanda e una provocazione, pensiamo ai grandi nomi che hanno le compagnie assicurative, quindi hanno grandi mandati, è ovvio che più avvocati più cause, quindi forse c'è stata c'è stato questo disegno, chi lo sa, sicuramente la categoria è, è, è depotenziata perché comunque è, è deplutocratizzata, è chiaro perché eh, cioè, da un punto di vista economico soffre tantissimo. Purtroppo spesso non c'è l'aiuto da parte del Consiglio dell'Ordine, devo dire che per esempio molti COA, molti consigli dell'Ordine in Campania hanno, sono venuti incontro agli avvocati eh, abbassando la quota diciamo, annuale di iscrizione. Il a Napoli no, il tesoriere ha affermato che non c'è questa possibilità, mi chiedo, mi chiedo se magari per l'anno prossimo un'attenzione nei confronti di una categoria già eh, che naviga in difficoltà con questa situazione sicuramente è peggiore anche se per l'eterogenesi dei fini. Non parliamo eh, di avvocati adesso, il tema è il crollo dell'economia. Ma sicuramente il crollo dell'economia eh. ma è a prescindere eh, diciamo, perché a so. diventa, beh, Pe pensiamo al di... discorso per esempio al, ma al blocco di delle attività, pensiamo al blocco degli sfratti fino al 2021, è ovvio che c'è un favor nei confronti del, diciamo, del conduttore, però è ovvio che c'è anche una, un, un demanzionamento, una, una diminuzione delle attività che può, che può svolgere la professione. Poi è ovvio che la, la povertà generalizzata comporta il fatto che poi eh, si ricorre sempre di meno all'attività professionale del Ci legale. Ci un minuto. Allora, eh, signora Arena, volevo dire, il governo ha messo in campo un investimento complessivo di 18 miliardi per il ristoro alle aziende, che beneficia ha tratto da questo lei come azienda? Beh, diciamo che noi abbiamo beneficiato poco perché siamo stati una delle aziende con un codice Ateco che siamo stati quasi sempre in attività. E anche con non grosse produzioni, però comunque siamo stati in attività, quindi ehm, abbiamo avuto poco accesso al, ai, al sostegno diciamo, economico. E, ci siamo insomma eh, dati da fare con le nostre forze, abbiamo cambiato, ci siamo un po' trasformati nella produzione, dicevo prima abbiamo investito, abbiamo un po' cambiato la produzione, ci siamo un po' digitalizzati, ci siamo spostati sull'impresa 4.0, abbiamo acquistato dei macchinari che possano essere più interessanti diciamo, per, per le produzioni richieste in questo momento. Diciamo che in effetti per alcune attività che sono potute rimanere aperte a inizio pandemia ci sono state richieste anche le, i classici divisori no? per eh, i divisori, per, per, anche per i ristoranti e abbiamo acquistato anche i macchinari per cercare di sopperire alle perdite che normalmente avevamo come produzione normale, di, mh, macchinari che ci permettessero di realizzare nuovi prodotti rispetto a quelli che precedentemente Perfetto. Eh, realizzavamo. Perfetto, le tocca. Eh, in realtà io questa cosa me l'ero andata anche un pochino a studiare. Noi siamo davanti a tre crisi coperte sostanzialmente eh, due dalla crisi sanitaria. Eh, parliamo di una crisi macroeconomica e una energetica sicuramente, che probabilmente poca gente sta dando peso a questa crisi energetica, ma è una crisi che sta creando forte disagio nelle aziende meno, eh, meno forti. Diciamo. Eh, questa convergenza, secondo lei, porterà a un collasso ben più grave? Per l'economia reale, ma soprattutto per, quello, per, le, per le, il disagio economico che stiamo vivendo? Non so se è chiara la domanda. No, non è chiara la domanda. La domanda è questa: tre crisi coperte tutte e tre da una sola, che è la crisi sanitaria, sì. che sta creando una serie di disagi rispetto al 2020. Il 2021 sfocerà in una crisi ancora più forte, trascinandosi eh il debito del 2020? Assolutamente sì. L'ho fatta all'inverso, sì. ma da questa. Assolutamente sì, ovviamente la situazione è una situazione di, di emergenza che non è l'emergenza sanitaria. Questa cosa è, è stata detta dall'inizio della, della pandemia, della, diciamo dalle opposizioni in tutti i modi, che si è troppo puntato solamente sull'emergenza eh, sanitaria, dimenticandosi tutto quello che l'emergenza sanitaria dimenticava e che si sarebbe portata appresso negli anni. Eh, al di là del fatto eh, che adesso il recovery plan e, e tutto questo sono debito che noi stiamo costruendo sui nostri ragazzi andremo incontro sicuramente a un anno difficilissimo nel quale esploderanno eh, tutti i problemi che sono quelli lì socio economici soprattutto perché poi su quello andiamo a vedere e tra le altre cose io vorrei dire questa cosa che secondo me è molto grave di quello che è accaduto in italia questo debito lo pagheranno i nostri figli e i nostri figli non saranno competitivi perché l'italia è l'unico paese in europa a non aver difeso la scuola, in particolare la regione Campania tiene le scuole chiuse da dieci mesi, adesso sono state riaperte solamente la scuola dell'infanzia, la prima e la seconda elementare, quando in tutti i paesi d'Europa facendo grandi sacrifici hanno mantenuto la scuola aperta, allora è ovvio che questa crisi continuerà anche dopo, cioè noi dopo dovremmo affrontare e crisi molto più grandi di quella che è stata l'emergenza sanitaria dalla quale fortunatamente si sta iniziando a uscire eh, male, ovviamente, molto male Potevamo, ne, usciremo, ne usciremo rotti? Rottissimi, ne usciremo rottissimi come al sempre questa è una guerra, è paragonabile a una guerra e ovviamente in tutte le guerre ci sono i vincitori e i vinti e l'Italia purtroppo è già scritta nei, nei vinti quindi noi siamo i, tra i paesi che pagheranno di più, in Europa soprattutto saremo noi probabilmente quello che è il paese che pagherà di più, altri paesi sono più forti, avranno le loro difficoltà ma ce la faranno di più e soprattutto noi come sempre non investiamo nel futuro, c'è molto poco eh, di, del, del ricoveri proprio sui, sui ragazzi che sono i più penalizzati. Cioè, noi abbiamo distrutto una generazione di bambini e di ragazzi in questi dieci mesi. si sono... ricorda un po' quel periodo post-borbonico, dopo l'occupazione piemontese, per 15 anni furono chiuse le scuole. La sì. Però io voglio, c'è cioè, una prima, più che una domanda è un libro scritto dall'amico Luca, che è una considerazione sostanzialmente, cerco di sintetizzarla perché sono due pagine intere, tutti i paesi eh, europei, anche America, Canada e Corea, hanno sostenuto immediatamente con soldi reali sui conti correnti eh, dei, degli imprenditori, se dal suo punto di vista l'azione del governo italiano in pieno periodo Covid è stata sufficiente? Assolutamente no. E in Cosa il... avrebbe dovuto fare ecco, per completare il pensiero? E per completare il pensiero invece di sono cose che sappiamo, purtroppo abbiamo letto tutti i giorni, invece di prendere banchi con le rotelle, monopattini e quant'altro, avrebbero dovuto immediatamente… Ha sorriso un po' tutto il mondo alle nostre eh, spalle. Molto, eh, molto, sì, eh, beh certo, eh, avrebbe dovuto dare immediatamente, era anche molto facile da fare, prima di tutto si dovevano accentrare i poteri, che era la prima cosa, e sburocratizzare, perché poi la, la scusa che danno sempre, dice perché la burocrazia in Italia è complicata… Beh, non sono stati molto bravi quando ci hanno tolto tutti i diritti, sono stati calpestati tutti i diritti costituzionali. Io credo che tra le altre cose un altro problema un esempio, che guarda, noi avremo... Scusi, mi faccio un esempio, sui diritti calpestati. Sui diritti calpestati tutti quanti. Allora, dal primo DPCM e io credo che in futuro è un altro problema che avrà questo Paese, che ci saranno moltissime eh, cause, perché il primo DPCM che è illegittimo si è portato dietro tutto il resto della normativa, perché ovviamente quando uno scrive una, una, eh, o un DPCM, un decreto legge... o I DPCM un sono degli atti amministrativi, precisiamolo, non sono... Sì, però ci sono stati anche decreti legge, quindi alcuni DPCM poi sono stati convertiti in decreto legge. E le ordinanze sono atti amministrativi che richiamano una normativa che è legittima alla base... Allora tutto è stato fatto in modo molto molto confuso, io ad esempio l'ultima ordinanza, ho fatto anche una disubbidienza, io sono un cittadino che obbedisce ovviamente, ma l'ultima ordinanza del Presidente De Luca, la penultima forse, non mi ricordo, ho perso il numero, mi pare la 89, ehm, diceva che i cittadini potevano per strada, a parte aver chiuso i bar, non poter prendere il caffè eccetera, ma a parte aver chiuso le attività uh, commerciali, sosteneva che i cittadini potessero bere solo l'acqua mm. per strada, sì, sì, sì. Uh, ma niente più, cioè, non potevano mangiare, Quindi, non potevano bere. gli assetati? Eh, cioè neanche i carcerati, perché almeno quelli a pane e acqua, noi neanche a quello. Allora, questa è un'ordinanza che lede qualsiasi diritto della persona. Io ho tentato di farmi multare ho bevuto una coca cola e ho mangiato un pacchetto di crackers davanti ai carabinieri chiedendo che mi multassero, non ci sono riuscita perché io poi con l'aiuto dell'amico Stefano avrei voluto portare, fare ricorso Però... e arrivare fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo il diritto allo studio è stato cancellato e soprattutto io quello che trovo terribile è la libertà, che è il primo diritto della carta dei diritti dell'uomo, sono riusciti a farla diventare una parola brutta, ha preso un'accezione negativa, la libertà è il primo diritto, senza la libertà tutti gli altri diritti non esistono, noi stiamo vivendo in una dittatura sanitaria e, e questa è una cosa gravissima in un paese democratico. E la, I cittadini non sono sudditi, sono cittadini, la libertà è il primo diritto garantito, se non viene garantita la libertà non vengono garantiti tutti gli altri diritti, compreso quello alla salute, ed è gravissimo invece adesso la libertà, che non significa fare quello che si vuole, perché la libertà non è quello, è essere riconosciuti nella propria dignità di persone, e di cittadini, cosa che non siamo riconosciuti. E il diritto allo studio. È una cosa gravissima che in un paese, tra l'altro la Campania, ha il terzo tasso di dispersione scolastica in Europa. Peggio di noi solamente la Sicilia e la Calabria che hanno mantenuto le scuole aperte, almeno le elementari. Noi abbiamo per dieci mesi avuto tutte le scuole chiuse nel silenzio generale di tutti, compreso il Presidente Mattarella. Che Dovrebbe essere il garante. Ma Dolo si richiuderà perché l'RN, stranamente come per incanto, sta risalendo. Eh, le do una notizia in che anticipo. Che cosa? Che richiuderà? Eh sì, cer certamente, si richiuderà. Ma richiuderà, ma negli altri paesi le scuole sono state garantite, tutto in presenza anche eh, licei e università. Eh, la scuola è un presidio di democrazia e di libertà. Io cito sempre una frase di Calamandrei che dice: eh, eh, che dice trasformare i sudditi in cittadini è il miracolo che solo la scuola può compiere, ovviamente la prima cosa che è stata chiusa in questo paese è la scuola, noi siamo in un regime comunista, dicono che il comunismo è morto, non è affatto morto, sono vivi e vegeti e ci governano. Avvocato, sì. eh, chiedo a tutti eh, potere di sintesi, ci avviamo verso il primo stacco pubblicitario, eh, io da giornalista invoco quella libertà democratica di espressione, quindi mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire, ci troviamo davanti a un governo incapace, è stato veramente incapace di affrontare e di gestire questa pandemia, cosa che non è avvenuto negli altri Stati perché a monte questo governo non aveva mai pensato di creare un piano pandemico, quindi, dilettanti allo sbaraglio, grossa incapacità di gestione sia sanitaria che economica per fare fronte a, al grosso disagio che si è venuto a ingenerare proprio grazie a delle iniziative veramente eh, fantasiose di questo governo e non mi riferisco solo a monopattini, biciclette elettriche e altre sciampiaggini del genere. Secondo lei questo governo è stato capace, in grado, ha affrontato bene questo, questa emergenza Divenuta sanitaria, ma è un'emergenza diversa, un po' lontana da quella sanitaria. La sanitaria è una concausa dal mio punto di vista. Allora, eh, nella, diciamo, come pensare. Eh, il governo non è stato capace, a mio modesto avviso, però non ritengo sia stato così incapace, perché la situazione è una situazione mai affrontata, terribile, anche in altri paesi la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, la stessa Svezia che ha iniziato con un Libere Tutti e, lo, e poi è stato riportato dai media e lo stesso Re ha che non affermato è abbiamo fallito. Quindi io ritengo che sicuramente il governo poteva dare più certezza, come diceva bene l'architetto Caldoro, più certezza, più sicurezza, è eh, importante la certezza del diritto, ma il problema della certezza del diritto è un problema culturale italiano mh, mai affrontato veramente, perché siamo, siamo, un paese, siamo il paese dell'incertezza perché è un paese nato male, Uh, un po' mi fa sorridere l'idea che la scuola deve creare il cittadino, beh certo se nella scuola continuiamo a leggere che il meridione è stato liberato dai Savoia mi fa ridere pensare che i cittadini sono stati creati e gli effetti, e gli effetti si vedono uh, quindi uh, siamo un paese complicato, il problema italiano è un problema culturale, questo governo penso che si sia impegnato, il Presidente Conte comunque ha cercato di essere vicino ai cittadini, il Presidente De Luca in campagna comunque ha attribuito in poco tempo 1000 euro ehm, per venire in conto è poco ma lo ha fatto in tempi brevi la, diciamo, per quanto riguarda i vaccini siamo molto veloci, siamo addirittura i media tedeschi dicono che la, che la campagna sì, è una delle regioni più veloci e giustamente si va veloci perché più si va veloci più si hanno altri vaccini quindi sicuramente non siamo l'exemplum però neanche ritengo Aspetti che poi sia stata affrontata in oro. maniera così negata bisogna essere si un trattenga. po' più oggettivi eh no, a mio modesto avviso in Campania in particolare ci siamo comportati benissimo in altre, in altre regioni sì. tipo la Lombardia pensiamo a Zingaretti che prendeva lo spritz quindi la mia, diciamo, la mia argomentazione non vuole essere politica cerco di basarmi su, su, sui dati no no eh. ma io... io tra l'altro sono meridionalista, quindi né a destra né a sinistra, ma a sud, quindi lo rimarco. Infatti faccio l'esempio di Zingaretti che probabilmente spinto eh, dal sindaco Sala per dimostrare che Milano è forte e va avanti, prendeva lo spritz e poi si è preso il Covid e, e mi ricordo, diciamo, sarebbe carino fare un, un montaggio per cui Zingaretti sorridente davanti allo spritz e Zingaretti ammalato che dice, vabbè bene sono andato, cioè, quindi eh, è, è, è, è un po' paradossale. L'hanno fatto, Ma infatti, si io ritengo che, che, poteva, che poteva andare molto peggio, purtroppo non è finita, dobbiamo scongiurare la terza ondata. Ah, quindi lei prevede una terza ondata? Ma purtroppo, io, allora, innanzitutto bisogna capire questo virus da dove nasce e l'OMS eh, deve in, eh, verificare in Cina l'origine di questo virus. Se il virus fosse una risposta di Gea, della terra, ad una situazione ambientale da tanti stigmatizzata, anche pensiamo a artisti di Hollywood come Leonardo DiCaprio che si è sempre impegnato nella tematica ambientale, se è una risposta da parte del nostro ecosistema è soltanto l'inizio di un nuovo modo di vivere. Ho capito, Caldoro, io lo so che lei sta per esplodere. Eh, no. Però no, si fermi, si contenta. Proprio un, un flash perché siamo per andare in pubblicità che incombe eh, la terza ondata, ma ogni anno in questo periodo c'è sempre stata l'influenza. Quindi vogliamo confondere l'influenza stagionale con una terza ondata perché serve ancora a dominare i popoli? È una domanda molto provocatoria la mia. Però te, un telegramma voglio da lei. Siamo per andare in pubblicità, c'è cioè allora, almeno di un minuto. E, e beh, e da, la, la terza ondata, allora io non sono negazionista, io credo che il Covid sia, esista, ci sta. Ma lo diciamo tutti questo, lo, per l'amor di Dio. È, è stato gestito malissimo e certamente adesso non uh, si cerca ovviamente di, di mantenere il potere, ha dato l'occasione di fare tutto in emergenza. Ha cioè, 20 secondi di tempo per chiudere. Il Presidente De Luca che ha dato 1.000 euro, non ha dato 1.000 euro, ha sperperato 1 miliardo e 100 milioni di euro del nostro futuro di fondi europei per fare la più grande e imponente campagna elettorale perché era basata su fondi pubblici, perché ci era ritorniamo, ci in ritorniamo, emergenza, ci ritorniamo. e vogliono rimanere in emergenza. No, no, emergenza. la faccio ripartire da questa, da questa considerazione, eh, in come la pubblicità, senza di loro non andiamo in onda, quindi ringraziamo i nostri sponsor, anzi io ne approfitto. Vai con... La pubblicità.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 Delmed SPA. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.sidelmed.it. Ed eccoci qua di nuovo in studio in diretta. Buonasera a tutti gli amici, bentornati, amici che ci stanno tempestando di domande da casa che cercheremo di selezionarne salve, di selezionarne qualcuna c'è una telefonata in arrivo eh, pronto, eh, da dove chiami e come ti chiami? pronto? pronto? caduta? pronto? pronto, mi senti Sergio? adesso sì, buonasera ciao, come sì. ti chiami? allora, sono Rosario Amato ah, buonasera Rosario allora, buonasera Sergio, volevo chiedere agli ospiti in studio sì. uh, se mi potevano dare una risposta sul fatto del consenso informato che tanti, uh, tante aziende, tante ditte stanno chiedendo ai loro dipendenti uh, riguardo il fatto di vaccinarsi, cioè non è che lo stanno chiedendo così informalmente sì. ma lo stanno proprio io imponendo c'è ah, un di... una risposta legale da dare a tutti ma lo chiediamo sia eh, sì all'avvocato non... ah, Rosario ti ringrazio per la, la domanda Ma non ci siamo datori di lavoro assolutamente sì eh, la domanda è per, sia per l'avvocato eh, Stefano Boucher e che per la dottoressa Caldoro prima l'avvocato, veloce sì, la cerce non è obbligatoria quindi è una chance, è un'opportunità quindi il consenso informato cioè riguardo a cosa? Questo bisognerebbe capire. Cioè io, non ho capi io non ho compreso la domanda. Il consenso informato è l'autorizzazione, cioè il consenso informato, per cui io do il, mi il mio consenso per il trattamento dei dati personali. Pensiamo alla legge sulla privacy e al GDPR. Prima di un'operazione, do il consenso, un consenso informato, cioè devo leggere, devo verificare la documentazione, do il consenso. Ad un'operazione o ad altro, che vuol dire il consenso informato in sede aziendale se la lo vaccinazione. Stanno, è... stanno girando perché stanno chiedendo il consenso all'autorizzazione a vaccinare i dipendenti. Vabbè, non è obbligatorio, chiaramente, ma. Ah, implicitamente, però, forse sta diventando. Una problema. pressione. Allora, l'amico che ci chiamava da casa ci diceva che le aziende non, non lo sanno. Abbiamo, scusate, abbiamo un'altra telefonata. Uh, pronto? Ci sei? Da dove chiami? pronto? Sergio sono sempre io. Ah, okay. Rosario dimmi tutto. No e volevo specificare. Sì, lo eh, stavo facendo io. Io chiamo da Orta di Adebato. Eh, volevo... Telegrafico però Rosario. Volevo solamente specificare il fatto che mia figlia è stata obbligata a firmare il consenso. È, che che è quello che stavo dicendo. Allora, Grazie Rosario. Grazie obbligato. per averci chiamato. Allora. Eh, evidentemente, anche se ufficialmente la vaccinazione non è obbligatoria, fare è, pressioni una implica, le aziende stanno esatto. Rischia di, di, eh, diciamo, di concretizzarsi potrebbe, la fattispecie criminale in questo in caso. La sì. protezione in un certo senso dovrebbe allora essere: la... dovrebbe essere. Okay. allora Caldoro. Allora il, il vaccino non lo possono rendere obbligatorio perché lo, lo possono rendere obbligatorio solamente per legge, ad esempio la cosa che ha detto De Luca che ha proposto la card del vaccino da esporre, per, posso andare a mangiare al ristorante solamente se ho una card, è assolutamente incostituzionale, per rendere obbligatorio il vaccino ci vuole una legge e se non c'è la legge il vaccino, perché noi abbiamo ovviamente vaccini obbligatori, eh, ma questo vaccino è anche troppo giovane per poter passare nella legge quindi il vaccino non sarà obbligatorio quindi chi vorrà farlo lo vorrà fare eh, perché deciderà di farlo e nessun datore di lavoro potrà obbligare un cittadino a vaccinarsi Caldoro mi consenta però mm -hmm. io credo che anche a fronte di una legge sarebbe veramente la eh limitazione siamo... della libertà individuale. No, C'è l'articolo sbaglio... 32 della, della Costituzione, però i, i vaccinini in Italia sono obbligatori. Ci Alcune sono dei vaccini, vaccini sì. che sono obbligatori. Certo. Quindi una legge sul vaccino obbligatorio si può fare, ne hanno parlato molti costituzionalisti. Sì. Però è anche vero che essendo un vaccino giovane del quale non si sa ancora il beneficio non il beneficio perché è un vaccino che sta e ancora è giovane quindi non lo sappiamo non riuscirebbero mai a renderlo obbligatorio attraverso una legge però ci vuole una legge dello Stato per rendere l'obbligatorietà del vaccino come sono obbligatori gli altri vaccini che abbiamo vaccini obbligatori anzi anche troppi se vogliamo anche dire quello perché siamo l'unico paese che ha 12 vaccini obbligatori per i bambini in seguito alla legge quella lì della Lorenzinna che è, secondo me è veramente sì, qualcosa di sconcertante. Gli altri paesi ne hanno sei. È i i di i non io non sono un negazionista ma è un regalo alla Glaxo. Questo qua assolutamente. Ma è, è Beh, un regalo alla Glaxo. I, assolutamente. I, I vaccini sono importanti. Però Comunque, io volevo ritornare su un non passaggio non importante che lei, che lei ha sottolineato, il fatto della card. Da la carta è una follia ah, no ma a me mi ricorda un pochino gli ebrei con la stella di David è una discriminazione di io ho invitato è più volte lo folle. faccio anche adesso dall'alto di queste telecamere eh, il presidente De Luca ah, lo invito in trasmissione il De Luca ha un altro per avere per, innanzitutto per chiedere scusa ai campani perché veramente qualcosa di Riconcertante, allora, vergognoso imporre una tesserina per fare cosa, per andare a teatro, al cinema, così non facciamo le code. Ma che sì. rispetto a Presidente dei cittadini, a, a io glielo sì. dico, lei mi può invitare anche, vengo anche io da lei, non c'è nessun problema non, per confrontarci ma non, ma non su non questo risponde. tema. Allora l'altra diritto in campagna che è stato assolutamente calpestato è il diritto all'informazione, che è un diritto dei cittadini, il presidente De Luca non fa una conferenza stampa dall'inizio dell'emergenza non presente risponde presente su domande. tutti è uscito dal bunker di Salerno dove è chiuso dall'inizio dell'emergenza solamente per andare al Cotugno a rubarsi una dose di vaccino perché quello ha fatto, lui non aveva diritto ad avere la dose a oggi abbiamo, non mi ricordo oggi a quanto siamo arrivati di persone vaccinate abbiamo vaccinato i medici, abbiamo vaccinato i ma, il, lo, il, il personale sanitario, abbiamo vaccinato una parte di anziani nelle RSA e attualmente un solo politico in Italia. Vincenzo De Luca, unico politico vaccinato. L'esempio allora. le istituzioni, poiché lui ha detto che lui voleva dare l'esempio, l'esempio le istituzioni lo danno rispettando le leggi e le norme dello Stato è stato fatto un piano di vaccinazioni strategiche che è stato fatto dal governo approvato nella conferenza delle regioni e approvato in Parlamento nel quale davano le priorità per i vaccini e i politici non rientravano nelle priorità quindi lui ha dato l'esempio e non si sa a chi perché? Allora io voglio ritornare un attimo dalla signora Rena che abbiamo aperto con un messaggio positivo perché ci aveva detto che non è dovuta ricorrere alla cassa integrazione guadagni eh, soprattutto ci ha detto che non ha dovuto ridurre il numero degli addetti che avete acquistato anche se ho capito bene, mi corregga se sbaglio addirittura qualche macchinario nuovo Sì, diciamo abbiamo investito. quindi il suo settore o la sua azienda dal suo punto di vista se ha un osservatorio rispetto anche agli altri operatori del suo settore è un settore che va avanti o Eurograph è un'eccellenza? Vabbè, diciamo che è un settore che va avanti con mille difficoltà, eh, Eurograph ripeto va avanti perché è un'azienda diciamo, abbastanza solida, e, eh, ma comunque diciamo, un po tutti i settori hanno avuto un calo, un calo nel, nel, nel, nella produzione, perché effettivamente eh, essendo nel settore della stampa eh, ed avendo una clientela abbastanza vasta in tutti i settori eh, ci sono state delle, de, degli stop no? o quantomeno dei cali. Eh, noi diciamo i nostri clienti sono ristoratori, sono alberghi, sono, ehm, diciamo, sono tutte quelle attività che hanno subito comunque dei, eh, dei, dei cali di, di, di vendite e quindi ovviamente diciamo sì siamo andate avanti ma eh, no, no, sicuramente non come gli altri anni eh, abbiamo, dicevo, abbiamo trasformato la nostra, la nostra produzione cercando di adeguarci ma eh, diciamoci, arranchiamo, arranchiamo no, c'è un messaggio In bellissimo questo periodo della, è, della signora Luisa Tirozzi che dice che il conduttore eh, appare di parte e dovrebbe <ride> rimanere neutrale. Il conduttore, carissima eh, Luisa Tirozzi, non è di parte, il, il conduttore ha il dovere di eh, sollecitare le, le risposte, quindi attacca un ospite, ne attacca un altro e fa il suo lavoro, mi creda conduttori di parte li trova sul Rai 3, sulla 7 un pochino da quelle parti là qui sia tranquilla, non siamo di parte assolutamente, anche perché non ho nessuna tessera politica esempio, in tasca c'è una domanda per la dottoressa Rena eh, sono aumentati tantissimo eh, gli ordini per l'adeguamento al covid del, pe del Plexiglas per caso infatti è un ristoratore che si lamenta del fatto che comunque poi hanno chiuso i ristoranti quindi Beh. hanno bar, ristoranti Uh, lei lo può confermare probabilmente sì diciamo che è stata una richiesta abbastanza elevata all'inizio pandemia e all'inizio pandemia c'era diciamo, questo senso di voler comunque continuare a lavorare nonostante questo, questo senso di incertezza no? e, i ristoratori comunque erano fiduciosi uh, erano fiduciosi quindi hanno rispettato tutte le regole no? E quindi tutti subito si sono attrezzati pur di lavorare e la, la maggior parte dei ristoranti hanno, hanno speso anche tanto eh? hanno speso tanto per attrezzarsi eh, si sono indebitati per attrezzarsi per, per, per fare tutto quello che era stato richiesto dal governo per poi governo. chiudere alla fine tutto, per poi chiudere eh, quindi voglio dire ehm, è stato veramente un... Uh, un colpo duro, soprattutto per, per il settore della ristorazione, per i bar, ehm, è stato veramente, una, um, diciamo, una, un non dare fiducia a queste persone, perché sono state forse, secondo me, le persone che hanno, che hanno più rispettato le regole, hanno più rispettato le regole e credo che uh, con, qualche regola, con qualche regola, con qualche disposizione in più penso che avrebbero potuto continuare a lavorare. Perfetto, no, io volevo dire una cosa, quando il conduttore non è in studio, gira con l'operatore per strada e sente gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, eh, siamo stati a San Gregorio Armeno, c'eri anche tu quella certo. sera, era veramente in uno stato pietoso, tutte tutti i negozi chiusi, quindi essendo io eh, meridionalista e napoletanista eh, soffro moltissimo a vivere l'incongruenza di una politica scellerata, per cui lo dico liberamente perché di mestiere faccio il giornalista. Eh, volevo dire una cosa all'avvocato invece, ancora una volta l'unica speranza sarebbe quella di, eh, per arrestare o perlomeno contenere questa deriva che è di natura globale, è chiaro, però risiede dal mio punto di vista nella dimensione locale. Quindi rialimentare le attività territoriali. Quindi anche in questo io credo che il governo sia lo centrale che locale abbia fallito ampiamente, lo dicevamo proprio con un amico da casa che ci diceva hanno fatto spendere centinaia di migliaia di euro per adeguare le attività per poi dire vabbè avete spesso i soldi ma chiudete. È follia. Sì, sicuramente eh, errori ci sono stati, ovvio, infatti non è stato perfetto. Eh, però ribadisco che alcune cose buone sono state fatte, giustamente. Me ne usciti eh. un avvocato, io sono veramente distratto. Allora, sempre sul territorio, continuo a dire è stata gestita abbastanza bene la situazione questa polemica che io reputo sterile. No, tanto che non, so, non voglio essere provocatorio, se no qualcun sì, sì, sì. altro dice che sono di parte, ma lei si riferisce per caso ai lanciafiamme e i bazooka? Eh, quella è un'espressione colorita, folcloristica, sì. diciamo, che tanti politici hanno utilizzato, eh, non voglio citare eh, il contratto con gli italiani, per esempio la Vespa, oppure altre, eh, ma, ho, ho citato il discorso dello spritz di Zingaretti per essere di partner, sicuramente De Luca eh, che è molto attento ai social cerca di adeguare eh, il linguaggio alla, eh, alla sua utenza, cerca di colpire conosce bene, conosce, bene, conosce bene le tecniche della comunicazione, sicuramente però non ritengo che lui abbia rubato il vaccino, lui ha dato il buon esempio a mio modesto avviso perché molta gente era intimorita di questo vaccino si diceva spettacolo hanno saltato della Repubblica, No, io penso che invece dal punto di vista, De il vista il territoriale De Luca ha fatto benissimo, va la campagna bene, è okay. virtuosa allora, è all'85% all per quanto riguarda le vaccinazioni 900.000 900 avvocato, mila, avve, ma io parlo e mi si parla addosso, sono un avvocato di musso, come gli avvocati sanno parlare diciamo anche più ad alta voce 900.000 vaccinazioni somministrate, non facciamo gli autonti per ragioni politiche, cerchiamo di guardare lo la campagna si sta comportando bene rispetto ad altre regioni molto più finanziate. La campagna definanziata sta, è un esempio e da qui partirà probabilmente una riscossa che spetta al meridione. Recovery fund implicitamente citato. Allora, sul recovery fund, sul recovery fund architetto. Eh, io la, la chiamo per titolo perché le ha un cognome pesante, quindi, eh, Archite, sul Recovery Fund c'è un ulteriore tentativo di rapina alle, alle regioni del sud perché l'indicazione europea dei 220. Eh, miliardi che dovrebbero arrivare è chiarissima il 76% alle regioni meridionali e la rimanente parte 34% alle regioni del nord che sono abbondantemente sostenute e finanziate da una vita quindi mentre invece eh, l'ottimo Zaia e lo straordinario eh, scusatemi mi sfugge in questo momento Fontana no. No, eh, bravo Fontana che perde gocce continuamente perché quando perde quelle gocce fanno un rumore assordante e vogliono un riparto del 34, 34 e 34. Eh, Noi tempo fa abbiamo seguito la vicenda eh, di cui suo fratello si è fatto anche portavoce del, della, del referendum consultivo per la eh, realizzazione di una macroregione autonoma meridionale. Rispetto a questo qual è la, la sua posizione? La mia posizione è che De Luca perderà i soldi della, che spettano al Meridione perché l'ha già pattuito con il PT, non, non è, è una battaglia che deve fare, che deve fare lui, e, ma, assolutamente al sud spettano i soldi che vanno al sud, in tutti questi anni però sistematicamente nella conferenza delle, delle regioni sono stati eh, persi soldi che spettavano al sud e che invece sono andati al nord, e le regioni devono um, partire, cioè è vero anche perché poi bisogna dire che il sud è stato, per molti versi sono state fatte misure di assistenzialismo a sud che sono sbagliatissime, e, ma, le regioni devono partire tutte quante alla pari e poi di anno in anno vedere ad esempio la regione che ha speso meglio i soldi avere l'anno successivo uh, fondi maggiori però è una battaglia all'interno della conferenza delle, delle regioni, quindi io penso che, che è una battaglia che è giusto che la Campania abbia quello che è diritto eh, avere. L'Italia ha avuto più soldi proprio per la condizione socio-economica del sud che è eh, sfavorita rispetto alle, alle regioni del nord e quindi questi soldi devono andare al sud e non devono andare al nord assolutamente. Perfetto, perfetto, però eh, vorrei dire una parola sulla discussione, però vorrei un attimo replicare perché dire che la, che la campagna è un… io ci tengo molto, io credo che le istituzioni debbano sempre dare l'esempio e l'esempio le istituzioni lo danno rispettando le norme. E la norma in Italia non prevedeva che il presidente De Luca si vaccinasse, infatti attualmente è l'unico vaccinato e, e io ritengo che così le istituzioni devono dare l'esempio rispettando le norme. Tra le altre cose nel momento in cui io, diciamo, mi ha convinto, io okay, ho visto De Luca vaccinarsi, a favore delle telecamere e ho deciso, bene mi sono convinta mi vado a vaccinare, non posso perché questi vaccini non ci sono attualmente a disposizione, quindi se il, eh, questo gesto diciamo, di De Luca eh, sarebbe stato valido nel momento in cui c'erano 3 milioni almeno di dosi disponibili per i cittadini della Campania e a quel punto lui dava l'esempio per spronare, ma ripeto stia, viviamo in uno Stato e chi doveva dare l'esempio che invece ha detto che avrebbe aspettato il suo turno come tutti gli altri era il Presidente Mattarella. Perfetto, prima di dare eh, la parola, eh, perché sto seguendo, stiamo seguendo anche i vari commenti, c'è quasi una baruffa in rete e questo ci fa male. piacere perché significa <ride> il che sud la, è, è vive, la, il la, sud la trasmissione è viva ed è seguita. Io ringrazio i pro e i contro, voglio bene a tutti quanti voi, continuate sempre a seguirci così. Però prima di eh, arrivare alla domanda, noi siamo, abbiamo pochi minuti ancora, io voglio dire una cosa, eh, proprio in forza dell'assenza di una legge personalmente lo dichiaro pubblicamente soltanto in caso di autopsia qualcuno mi potrà vaccinare diversamente io eh, avvalerò il mio diritto di scelta e non mi vaccinerò questo lo dico pubblicamente è una mia, è una una mia scelta, certo. scelta è una mia decisione eh, la cosa che mi ha veramente traumatizzato perché io da bambino non ho, ho avuto un'infanzia straordinaria, da vecchio riesco a traumatizzarmi. Vedere un, un furgoncino dell'Albofrost che parte dal Belgio, si fa quasi eh, 1600 km per venire in Italia, in Pompamagna, la banda del paese, i ministri, i presidenti, 8000 fotografi per scaricare un, eh, un frigo bar che si usavano per andare nelle spiagge di Policola, che conteneva questi meravigliosi vaccini salvavita, che sono stati realizzati in cinque mesi, noi non sappiamo il contenuto e non sappiamo gli effetti collaterali seri che questi vaccini possono produrre. Io non sono negazionista, chi vuole vaccinarsi lo deve fare, lo può fare, ma tranquillamente, però io dico la mia sempre, finché me la faranno dire. Per cui queste come dire, eh, arlettinate, bastava prendere un po' perché poi questo frigorifero è stato messo all'interno all di 12 mezzi aerei militari Bastava prendere un aereo, farlo portare in mezz'ora dal Belgio a, a, a Roma e poi distribuirlo. Tutta questa scenografia, questa sceneggiata, la Bofrost che dice: portatemi il furgone che mi serve, devo portare il eh pesce su gialla. infatti, Sergio, ti interrompo eh... un attimo, scusami, anche se abbiamo pochissimi minuti. Sì. Ancora. No, da casa dicono: ma perché non si parla di cure? E si sembra che queste, questa crisi debba superarsi eh, solo io... in relazione a un eventuale numero di vaccinazioni? Non si parla mai di cure o di messa uh, di un gesto. vaccino che poi tra l'altro non ti garantisce la libera uscita da casa attenzione è un vaccino che ti impone comunque l'uso della mascherina mm -hmm. che ti impone comunque di stare chiuso in momento di lockdown a che serve un vaccino se poi non immunizza è una domanda molto semplice che io riferirò no, la settimana prossima eh, non si parla di cura ma Questo si parla di vaccino casa, non si io parla io di che non sono un malpensante dico ma vorrei che c'è qualche interesse Beh, è un pensiero mio eh, voleva dire mm -hmm. avvocato? a che proposito? no, lei prima voleva interrompere la ah, no, per quanto riguarda no, il discorso del recovery fund invece adesso faccio quindi ufficialmente il, il, il difensore di De Luca che neanche mi conosce De Luca invece eh, proprio ha, ha convocato gli altri, gli altri governatori delle otto sorelle perché la, la Sardegna ha poco a che fare con il meridione, in verità era regno di Sardegna, quindi faceva parte dei, dei Savoia, a, a, si è scagliato Le Sette, Sette sorelle meridionali sta dicendo? Cal, diciamo, De Luca non soltanto, ha stigmatizzato il possibile furto al meridione del recovery fund perché come eh, diceva lei giustamente la UE ha concesso i 209 miliardi, anche perché l'Italia è il meridione e stabilendo tre criteri, cioè popolazione, reddito e tasso di disoccupazione. Il governo, e guarda caso Renzi lo sta facendo pallare, vuole far passare soltanto il credo, quello della popolazione. De Luca ha convocato gli altri governatori, hanno sottoscritto un accordo per questa lotta in comune, guardate un poco, Calabria, Spirli, Lega, Sardegna, Soldinas eh, Sonia non lo hanno firmato, quindi attenzione: facciamo politica, diciamo di bagattelle o pensiamo al territorio? Io invito tutti quanti a pensare a combattere per il territorio. Perfetto, sì, noi ci stiamo pensando. Volevo dire. In cinque eh, anni, però, ne ha persi tanti di soldi per nella conferenza delle regioni. E eh, almeno che ha investito. Allora, io io la, voglio, la voglio fare arrabbiare stasera, lei veramente. No, perché no la, è io necessità. la voglio fare arrabbiare veramente. Allora il governo sono... Caldoro sembra che sia un a abbia Allora, Abbiamo pochi minuti, una domanda telegrafica. proprio. Non aveva, ad esempio, abbiamo avuto, ha avuto investiti o spe... non li ha investiti? Purtroppo il governo pensi, Caldoro, che io ho appoggiato, purtroppo non ha investito i fondi, non investito, i fondi, fondi europei. europei no, no, non è stato, non è non è è stato particolarmente in parte. No, perdonami. No, scusate, fondi europei, io, no, io. No, però non ha, no, no, scusate. I fondi europei sono stati, De Luca ha avuto a disposizione un miliardo e cento milioni di euro, perché erano un miliardo e cento. 100 milioni di euro di fondi europei nel quale era in ritardo nella programmazione mm. l'amministrazione Caldoro ha raggiunto i target di spesa dei fondi europei eh, ogni, anno, ogni anno, e vai a leggere i dati no, no, mi fa solo piacere, perché sono bello. i dati, bello. parlano bello. i dati, raggiunti i target sono, sono contento, tutti gli anni. ma io per tutti, il territorio ha speso tutti sì, i fondi europei, De Luca non le aveva speso 1 miliardo e cento milioni di euro che lui ha speso per la campagna elettorale in, uh, in emergenza erano perché era in ritardo dicendo: Io sono la regione che ha dato più soldi. Era semplicemente siamo, perché siamo ai titoli di coda. Caldoro. Aveva e per, al, perché non le aveva spese. Erano fondi siamo titoli europei di coda. Devo ringraziare tutti gli ospiti, buona, eh, grazie, Avvocato, grazie, Caldoro. Ringrazio eh, il Signor Arena. Eh, ringrazio gli amici del quartiere Vasto. Ringrazio gli amici che ci stanno guardando un pochino da tutta la campagna. Addirittura c'è un amico da Roma che ci scrive. Ringrazio veramente la regia che ci ha sopportati. Perché io, sono poco eh, telecamerenico perché mi muovo tantissimo e ringrazio eh, la mia affettuosissima collega Giussi che mi sopporta ogni tanto, a volte no, quindi ringraziamo tutti quanti voi, ci vediamo venerdì prossimo, a lei!